Grazie Presidente, anche oggi abbiamo il privilegio di votare una, una variante urbanistica per un'opera che i romani attendono da qualcosa come più di vent'anni. Io ho ascoltato gli interventi in discussione, in aula, devo dire certo, noi stiamo andando in continuità amministrativa rispetto ovviamente a un procedimento appunto, incardinato oltre vent'anni fa però c'è anche della discontinuità amministrativa in questi vent'anni, va, va detta sta cosa, perché se no qui rispetto agli interventi che ho ascoltato, il centrodestra che no, vuole in qualche maniera appropriarsi, no, rivendicare la paternità dell'opera, dicendo che il tutto era stato in qualche modo approvato durante il loro mandato. Poi qui ricordiamo perché noi assistevamo a suo tempo in maniera un po' così attonita i volantini del PD, No, tu lo sai perché sei in fila? Alemanno taglia per i fondi del, per il ponte dei congressi. Ed erano comunque le solite schermaglie che ci sono sempre state in questa città tra centrodestra e centrosinistra, in un modo o nell'altro. Poi è arrivato il PD, con, cioè è ritornato il PD con Marino, e non si capisce per quale motivo il ponte dei congressi è stato leggermente accantonato, no? anche lì evidentemente da qualche corrente interna per far spazio invece a un'altra opera, appunto lo stadio. Oggi il PD dice che no, lo stadio del Ponte dei congressi, non c'entra nulla, perché vuole a sua volta rivendicare la paternità di quest'opera. Ora, qui io vorrei dirlo molto chiaramente, la paternità delle opere a Roma non è né del PD, né del PDL, forza Età, né di nessuna forza politica, neanche del 5 Stelle. La paternità è dei cittadini che pagano le tasse e vogliono dei procedimenti per quanto possibile veloci, onesti per realizzarle e questo è quello che stiamo facendo non vogliamo nessun merito però ecco, quando si viene in aula a discutere di queste cose per favore sarebbe anche bello no, che fosse riconosciuto a questa forza politica il fatto di non avere alcun interesse di parte votiamo compatti quest'opera grazie